individuale si passa poi al congedo di maternità 2022 durata importo e come fare domanda inps e ancora fattura elettronica scadenza il 10 settembre per le modifiche al bollo del secondo trimestre 2022 l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il trasferimento tecnologico 7,5 milioni di euro del pnrr per Università, enti pubblici e IRCCS. Infine, uno sguardo alla pagina dedicata all'economia: dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus trasporti per figli. Domanda a due vie in base all'età e limite di reddito individuale. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sul bonus trasporti. Chi presenta domanda in caso di acquisto in favore dei figli? Sono due le vie previste a fare la differenza è l'età. Se maggiorenni la richiesta si presenta autonomamente tramite il proprio speed personale. Per i figli minorenni invece il genitore è a fare richiesta. In ambedue i casi il limite di reddito da considerare è quello personale dalle ore 8 del 1 settembre 2022 prende il via la procedura per quanto riguarda quindi il bonus trasporti non è sempre il genitore a fare domanda per i figli il ministero del lavoro fornisce i chiarimenti su chi deve inviare la richiesta tramite il portale dedicato dalle ore 8 del 1 settembre 2022 si aprirà la finestra per le domande di accesso al bonus fino a 60 euro e ci sarà tempo fino al 31 dicembre a fronte delle risorse a è però plausibile che lo sportello per le richieste venga chiuso prima tenuto conto che l'agevolazione è è riconosciuta in ordine cronologico e fino ad esaurimento fondi. In vista dell'avvio della fase operativa per l'accesso al bonus trasporti, il Ministero del Lavoro ha pubblicato alcune FAQ e tra queste trovano spazio anche chiarimenti relativi alla domanda in favore dei figli. Sarà il genitore a doverla presentare in caso di minorenni, mentre per i figli di età dai 18 in su la richiesta dovrà essere presentata direttamente mediante lo speed personale. Passiamo al congedo di maternità 2022, durata importo e come fare domanda Articolo ancora una volta di Anna Maria d'Andrea: Qual è la durata del congedo di maternità nel 2022? Quanto è pagato il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro e quali le modalità di richiesta? Dall'importo alla domanda, la guida passo passo per il periodo di riconoscimento alle lavoratrici dipendenti autonome è all'interno dell'articolo. C'è una durata di 5 mesi per i quali è riconosciuto il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale non si perde la retribuzione, ma è riconosciuta un'indennità pari all'80% della stessa che può essere integrata dal datore di lavoro, anche tenuto conto di quanto previsto dal contratto collettivo. Per fruire del congedo di maternità è necessario presentare domanda all'Inps e all'interno dell'articolo ci sono i passaggi da seguire per farlo. Passiamo alla fattura elettronica. Scade il 10 settembre per le modifiche al bollo del secondo trimestre 2022, l'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea sulla fattura elettronica. In calendario gli appuntamenti con l'imposta di bollo del secondo trimestre 2022 entro la scadenza del 10 settembre le modifiche all'elenco B predisposto dall'Agenzia delle Entrate ai fini del versamento entro la fine del mese. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il trasferimento tecnologico. Sono 7,5 milioni di euro del PNRR per università, enti pubblici e IRCCS. Per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, appunto sono queste le eh, risorse a disposizione che rientrano nel PNRR. La notizia è stata pubblicata il 30 agosto sul sito del Mise. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sui trasporti, Ita Airways, il tesoro Shea Air France, via subito al negoziato. E poi ancora per quanto riguarda l'industria, il caso dei 17 terawattora di energia di Stato inutilizzati per colpa della burocrazia, manca un decreto attuativo. E i numeri del giorno, 60, è relativo al bonus trasporti da 60 euro, con click day dal 1 settembre, come fare la domanda. E poi 121, Draghi chiede di accelerare ai ministeri, 121 provvedimenti da approvare entro settembre. Questo è proprio l'articolo che vi segnaliamo, affirma Andrea Ducci e fa il punto sul prossimo lavoro del governo uscente prima delle elezioni. Fare presto è in sintesi l'indicazione che è emersa nel corso della riunione a Palazzo Chigi, durante la quale sono stati affrontati temi relativi all'attuazione del programma di governo e all'attuazione del PNRR. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it.